mi pare che queste cose che sto dicendo non è che me le sono inventate stanotte, sono soltanto un ragionamento collettivo che molti di voi si fanno tranquillamente tra di loro al bar no? oppure in casa, tra le altre cose stavo dicendo, no? in comune tutto quanto passa attraverso l'ufficio tecnico e questo lo sanno tutti e lì... Che passa e tutto, è lì che vengono decise le questioni. Il resto la politica c'è cioè soltanto la funzione di trovare la sceneggiata no? per far ingoiare al po popolo ogni cosa, ogni cosa viene data per determinata, per come necessaria, come lo era il parcheggio di questa piazza. Adesso mi pare che quelli che erano le imprese, la DEC, mi pare che hanno grossi problemi con la giustizia, per esempio. Però che succede? Che queste cose vengono fuori soltanto quando i cittadini alzano la testa, quando dicono no, noi non ci stiamo a questo sporco gioco e cominciano a denunciare le cose come sono. E allora, cari cittadini, cosa aspettiamo ad organizzarci noi in proprio, a costituire un'assemblea di cittadini dove tutto quanto deve essere fatto con passione e non con logica di parrocchia, con logica speculativa, soltanto per il bene collettivo, in, rimparare a ragionare insieme per il bene collettivo, non per ragioni di parrocchia, non per portare a casa, a fa co co, come dice Abitonto, come si dice il popolo, come dice il popolo Abitonto, scusate ma sto un pochetto in bestia.